con i nuovi incentivi per veicoli elettrici e ibridi e poi il super bonus cambia ancora la cessione del credito il DL Aiuti tenta di sbloccare il mercato e sempre sulla cessione del credito per i bonus edilizi rettifica le comunicazioni dal 9 al 13 maggio e poi l'assegno unico resta in vigore l'esonero dal versamento del contributo ex QAF Infine l'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda il bonus 200 euro nel DL aiuti a chi spetta anche a colf disoccupati beneficiari del reddito di cittadinanza. In ultimo uno sguardo alla pagina dedicata all'economia dal Corriere.it Partiamo subito dall'ecobonus auto 2022, nuovi incentivi per veicoli elettrici e ibridi. Per l'acquisto appunto di eh, veicoli elettrici e ibridi sono previsti nuovi incentivi ed in particolare il decreto del Presidente del Consiglio è in fase di pubblicazione in gazzetta ufficiale dopo essere stato registrato dalla Corte dei Conti per le auto euro 6 contributo da 3.000 euro fino a 5.000 euro in caso di rottamazione e agevolazioni anche per l'acquisto di moto e eh, veicoli per il trasporto di cose. Per quanto riguarda l'ecobonus auto 2022 è tutto pronto per i nuovi incentivi per l'acquisto di veicoli elettrici e ibridi a basse emissioni di CO2. Il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico è stato registrato dalla Corte dei Conti ed è in fase di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per l'acquisto di auto Euro 6. Gli incentivi partono da 3.000 euro e arrivano fino a 5.000 euro in caso di rottamazione sono previsti anche incentivi per moto elettriche e ibride che partono sempre da 3.000 euro e sono incrementati di 1.000 euro con rottamazione e anche per l'acquisto di nuovi veicoli commerciali elettrici di eh, categoria N1 e N2, ovvero i veicoli per il trasporto di merce. All'interno dell'articolo, oltre al testo del decreto bollinato dalla Corte dei Conti, c'è eh, anche una serie di eh, tabelle. Che riportano nello specifico il riassunto e i dettagli degli incentivi per i veicoli elettrici e ibridi. Passiamo poi al Super Bonus: cambia ancora la cessione del credito. Il DL Aiuti tenta di sbloccare il mercato. L'articolo è di Anna Maria D'Andrea sul Super Bonus: nuove modifiche alla cessione del credito. Stando alle novità emerse dopo il secondo via libera al DL Aiuti nel corso del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2022 le banche potranno trasferire le somme a clienti professionali privati, imprese incluse, nel rispetto di specifici requisiti. E Vediamo che nella versione del decreto aiuti approvata in via definitiva nel corso del Consiglio dei Ministri del 5 maggio trova spazio la possibilità per le banche di trasferire le somme ai propri clienti professionali in qualsiasi momento e quindi anche prima che si esauriscano le tre cessioni in ambiente controllato le banche potranno quindi optare per la cessione del credito verso i clienti professionali in ogni momento per potersi liberare delle somme acquisite in campo anche le imprese ma solo se in possesso di specifici requisiti e sempre sul tema della cessione del credito bonus edilizi rettifiche alle comunicazioni dal 9 al 13 maggio le rettifiche a. Ah, comunicazioni errate o scartate possono essere inviate all'Agenzia delle Entrate tra il 9 maggio e la scadenza del 13 maggio prossimo Lo prevede la risoluzione numero 21 del 5 maggio Comunicazioni sostitutive, annullamenti e ritrasmissioni si riferiscono alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021 Le cui comunicazioni dovevano essere state inviate entro lo scorso 29 aprile I dettagli sono all'interno dell'articolo Cambiamo argomento e ci spostiamo sull'assegno unico, resta in vigore l'esonero dal versamento del contributo ex QAF l'articolo di Francesco Rodorigo. L'Inps nel messaggio 1921 del 5 maggio scorso chiarisce che continuerà a restare in vigore l'esonero dal versamento del contributo ex QAF per i datori di lavoro che non operano a fini di lucro, anche dopo l'introduzione dell'assegno unico e la sospensione di ANF e assegni familiari che continuano ad essere riconosciuti ai nuclei familiari senza figli.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 disoccupati beneficiari del reddito di cittadinanza fa il punto rosi delia sul bonus 200 euro a chi spetta e come funziona con le novità introdotte nel testo del dl aiuti non ancora pubblicato in gazzetta ufficiale si allarga la platea dei destinatari sarà erogato anche a colfe badanti a coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza a disoccupati e a stagionali un reddito inferiore a 35.000 mila euro annui è il requisito da rispettare Infine diamo un'occhiata alla pagina dedicata all'economia dal Corriere.it che apre anche in questo caso sul Superbonus, cambia ancora per le banche la cessione dei crediti più facile e le nuove regole, poi le sanzioni alla Russia, la fidanzata di Putin entra nella lista e poi i numeri del giorno, 444, a maggio pronte 444.000 assunzioni ma le imprese non trovano i profili richiesti e 200, che si riferisce a pensionati e dipendenti autonomi, con il bonus di 200 euro versato a luglio. L'articolo che vi segnaliamo quest'oggi si intitola Recovery Fund, la riserva di 200 miliardi da utilizzare contro i rincari, è di Federico Fubini e prende in esame una proposta che potrebbe essere avanzata dall'Europa per sostenere gli stati che hanno subito particolarmente gli effetti della guerra, in particolare